Ultimamente ho dei grandi vuoti di memoria. Ah sì, e da quanto tempo? Da quanto tempo cosa? <ride> Sai cosa fa un topolino vestito di rosso sopra le strisce pedonali? No, che cosa fa? Semplice, attraversa la strada. <ride> Sai qual è l'animale che salta più in alto di un albero? No, non lo so. Tutti, perché gli alberi non saltano. <ride> Ieri sera siamo andati a ballare il liscio. Sapessi come mi abbracciava? Ah, ne so qualcosa anch'io. Più la stretta è pesante, più leggere sono le intenzioni. Ma secondo te è vero che le ostriche aumentano le capacità sessuali? Ma che l'altra sera ne ho mangiate 24 e solo 16 hanno fatto effetto. Questa corte vi condanna a 30 anni di lavori forzati. Grazie a vostro onore, non pensavo di vivere ancora tanto. <ride> Giurate di amarvi e di rispettarvi fino a che morte non vi separi? Perché? Il divorzio non potrebbe essere altrettanto sufficiente? Non sono vegetariano perché amo gli animali. Il fatto è che odio le piante. Avvocato, sono sposata da 16 anni. Ma dopo una sola settimana di nozze, mio marito se n'è andato con un'altra donna. E io non l'ho mai più rivisto. Che cosa devo fare? Direi una cosa sola, signora. Lei dovrebbe divorziare. Oh cara, sai, tu sì che hai buon gusto nel vestire. Il tuo abito mi piace ogni anno di più. Fai male a usare i vecchi metodi. La scienza ha fatto passi avanti, caro mio. Vedi, sono convinto che tu nel tuo campo non hai ricavato nemmeno 5 quintali di orzo. Sbaglio? Ma, avrei anche ragione, ma... Vedi, in questo campo ho seminato avena. Vorrei un buon formaggio. top? No, adesso. Dimmi la verità. Cosa faresti se andassi con il primo che incontro per strada? Avviserei il secondo che può tirare un sospiro di sollievo.